Miglia ah, ah, che piacere, oh. com'è? Come mai manifestate? Manifestiamo perché siamo diciamo, che... a sostegno del coordinamento del 9 dicembre. I punti sono chiari, la prima cosa questo governo se ne deve andare perché è stato è, è illegittimo, dichiarato anche dalla Corte Costituzionale, quindi se sono illegittimi loro pensiamo che il cittadino possa tranquillamente riprendersi la propria democrazia per chi ne ha diritto. Ogni diritto è stato praticamente calpestato, la prima, il, la, il primo articolo della Costituzione non esiste più, cioè, l'Italia non è più un paese fondato sul lavoro, cioè, la gente è stata portata all'estremo. imprese 3.500 imprese chiuse 5 milioni di disoccupati tasso di disoccupazione il più alto d'Europa insieme alla Francia Terzo, 5 milioni di disoccupati che vorremmo capire perché non scendono in piazza agricoltura ridotta all'estremo e economia praticamente paralizzata ogni settore, l'unico settore che comincia continua a lavorare in questo stato è la politica, l'unico mestiere rimasto in Italia che garantisce il posto al sistema cioè solo lì possiamo andare che, che risposte vi aspettate dalla politica se ne può dare? ma ormai voi? risposte penso che non ce, ne non ce ne possono essere più perché una classe dirigente che è stata qua per 30 anni uno che ha creato il problema non pensiamo che più lo possa risolvere sono loro che il problema l'hanno creato, sono loro oggi il vero problema dell'Italia, loro insieme a tutti i 40.000 dirigenti che in Italia prendono più di tutta quanto quasi la popolazione italiana messa insieme, quindi risposte non ce ne aspettiamo, aspettiamo solo che questo governo illegittimo se ne vada a casa con elezioni immediate. Como de ver, aquí se la va a traer. Se la va a traer, ve como cachamos pijar. Aquí, como de aquí, si mostran que hay veis, y mostran que hay veis. Lavoro in generale, ma quando vado a ma Non mi vedere, non E come pagare Quella Qual è la vostra alternativa a questa situazione? La vostra proposta è Qual è la vostra alternativa? Tutta la casa fare la legge elettorale trovati, e dire a votare tutte le case sono uno peggio dell'altro allora si permette uno si si i finanziamenti eh? e ah, è. È la gente mora di fame hanno ah, finito con i barzelletti tutti io i barzelletti Del sì, del giornale no no ma non ci sono problemi qua è il coordinamento siamo tutti tutti allora, indistintamente pure io quando ho qualcosa il coordinamento siamo tutti però se non ho comunicato stampa no non ho i telefoni Sì. ma qua è un, è un comitato che si è creato spontaneamente cioè lui è venuto spontaneo io sono venuto spontaneo noi tutti cioè non c'è un presidente segretario faccio, faccio, sono eh capito voi vale. avete avvisato tutta la stampa beh avete mandato sì sì, certo Ma ah no, ne so chi è, no! No, no, no, no, no, no! vai! ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, c'è qualcuno che non partecipa alla protesta, qualche automobile che se ne va, cosa, cosa ne pensate voi? Penso che magari non ha, non ha il suo tempo disponibile, deve attendere altre cose e quindi la loro, cioè, hanno altre responsabilità e quindi se ne va E qual è l'alternativa alla vostra proposta? a questa situazione. E mandare via tutti coloro che sono nel governo attuale. Il Ma... motivo è che durante 20 anni hanno fatto ciò che hanno voluto e non hanno assistito al popolo italiano. Pensate che dalla politica potranno arrivare delle risposte? Non credo, non credo. Sono sinici, i politici attuali sono sinici e il popolo è stanco di essere masochisti. Grazie.